stufa Anna devi andare a casa loro di nascosto senza farti vedere eccomi sono arrivata ho capito scusa cos'è che hai fatto? eh? cos'è che hai fatto? non ti sopporto più ma cosa hai fatto il mio pigiama? che bello stesso Vanessa hai fatto merenda? si sì. e tutto questo casino? lo puoi ritirare per favore? no faccio dopo ma come lo fai dopo ci sono le tue scarpe per terra il giubbotto sul divano sempre dopo e devo sempre fare tutto io io sono stufa si sì, si sì, dai va bene Giubbotto in giro scarpe per terra devo sempre fare tutto io in questa famiglia non ce la faccio più come vorrei che Vanessa fosse una bambina ordinata e obbediente ma ma che cos'è questo rumore? Ma dove sono? Ben arrivata, Anna. Anna? Esattamente, tu sei Anna, la parte migliore di Vanessa. Ma, ma chi è Anna? Chi è Vanessa? Io esattamente chi sono? Dove siamo? Anza dei desideri e tu sei il desiderio della mamma di Vanessa. Esattamente che cosa devo fare? Dovrei insegnare a Vanessa ad essere più educata e ordinata, un po' come sei tu situazione Come devo fare? Devi andare a casa loro di nascosto Senza farti vedere Va bene, ci vediamo dopo <ride> Così non va bene Non no, è che bello saltare qua? E no, così non va bene Mister Dan Intornata Anna, hai fatto il fretta Mister Dan, ho valutato la situazione C'è molto da fare, ma ce la farò Anna, è ora di iniziare Qualsiasi imprevisto, io sì. mi metterò in contatto con te Va bene mister Dan, farò tutto quello che vuoi Vado È arrivata, è via, è via, è via, dai bambine preparatevi per andare a dormire. E smettetela di litigare. Non ho capito, scusa, cos'è che hai fatto? eh? Cos'è che hai fatto? Oh, non ti sopporto più. Ah, intanto vai a prendere il pigiama io intanto preparo questi spazzolini, ok. Adesso faccio lo scherzo della Anastasia e metto la crema invece che il dentifricio sopra lo spazzolino Eccolo lo spazzolino con la crema Guarda, cosa vi hai fatto? Niente, lo scherzo. Mamma, cosa c'è? Perché mi chiami urlando? Cos'è successo Anastasia? Mamma, ma adesso mi mettono una chiamata pattonino. Vanessa bon è la solita. Per favore, andate a mettervi il pigiama e andate a dormire. Perché io non vi sopporto più. Ehi,